Ciao, sono Marco. Sono a spasso qui con il fedele amico a quattro zampe che si diverte come un pazzo. Poi, casomai, ti capita anche nello schermo, lo vedi anche. Voglio svelarti un segreto durante questa passeggiata di defaticamento. Perché abbiamo corso oggi, era una giornata meravigliosa come facevi a non correre. Voglio confidarti un segreto, voglio rivelarti come si fa a conquistare una donna. Eh? Ti piacerebbe? ti piacerebbe saperlo? Ti piacerebbe saperlo fare? E tu, donna, vorresti saper conquistare il tuo uomo? È vero che uomini e donne vengono attratti da cose diverse, o meglio, vengono stimolati da cose diverse. E perché ti parlo di stimolo? Proprio per il fatto che se vuoi fare colpo, e questo vale soprattutto per i maschietti, se vuoi fare colpo su una donna, devi farla emozionare, devi darle delle emozioni, anche contrapposte, positive e negative. Se vuoi conquistarla, devi farla veramente emozionare. Non so se hai mai sentito dire, se vuoi conquistare una donna, falla ridere. Perché questo? Perché vai a coinvolgerla emotivamente. Devi eh, trovare le chiavi che stimolano la loro, ehm, la loro emotività. Anche farle arrabbiare, a volte può essere utile, dopo però devi farle ridere non vuol dire niente che tu sei più brutto, non vuol dire niente che tu sei eh, povero, eh? certo se c'è qualche cosina in banca magari è meglio, ma non tanto in banca, quantomeno in tasca per poterle offrire un caffè, l'importante è che riesce a catturare la sua attenzione e farle provare delle emozioni, questa è la cosa più importante, la prossima volta casomai spiegherò a una donna come fare per conquistare un uomo così andiamo a coprire tutto quanto il settore completo nel frattempo qui eh, vorrei farti notare che siamo su una strada millenaria una strada che ha un valore eh, veramente un valore storico immenso immenso e noi ce l'abbiamo qui così come se niente fosse questa mi pare che si chiamasse tanti anni fa via la bicana tanti anni fa nella preistoria probabilmente No, beh, ai tempi dell'antica Roma, forse un po' prima, anzi sicuramente un po' prima. Comunque, questo è quello che volevo comunicarti, spero, anzi mi auguro di averti trasmesso qualcosa di positivo e che possa tornarti utile. A me non resta che salutarti, io rientro a casa che facciamo una bella doccia. Ciao.